Ciao bambini! Oggi parliamo di come esprimere i propri gusti in English e Parfur lang. Guardiamo i fumetti. La bambina dice I like carrots. Mi piacciono le carote. Parfur lang a digeriz. Mi plagin le carotis. Il bambino dice I don't like carrots. Non mi piacciono le carote. Parfur lang, Non mi plagin le carotis. Analizziamo le frasi. Italiano e friulano si assomigliano, usano la forma mi piacciono, mi plagin. L'inglese usa invece la forma I like, io amo, apprezzo. Tutte e tre le lingue usano la forma plurale carote, carotis, caros. Nella forma negativa italiano e friulano dicono non mi piacciono, no mi plagin. L'inglese dice I don't like, io non amo. Di nuovo c'è la forma plurale per tutte e tre le lingue. Uso il plurale per dire che tutte le cose di quel tipo mi piacciono. Per esempio mi piacciono i conigli, grandi o piccoli che siano. Mi plaging i cunins, I like rabbits. Notate che in friulano in inglese il plurale è molto simile, si aggiunge solo una S. Lo stesso vale alla forma negativa. Non mi piacciono le rane, né verdi né marroni. Non mi piacciono i ranis, I don't like frogs. In questo caso, friulano e inglese non si assomigliano, perché la parola è femminile e il friulano vuole anche la I. Uso invece il singolare quando parlo di una cosa specifica. Per esempio, mi piace il pesce, proprio quel cibo lì. Mi piace il pesce, I like fish. Oppure? Non mi piace il giallo, proprio quel colore lì. Non mi piace il giallo. I don't like yellow. Quindi, per esprimere i miei gusti, in italiano dirò: mi piace, mi piacciono. Non mi piace, non mi piacciono. Parfum, l'an, addirittura mi plage, mi plagin. Non mi plage, non mi plagin. In English, userò sempre le forme: I like. I don't like. Facile, vero?